Di adewit a tutti, ecco a voi un altro video di sera, ma perché? Perché io e la zia Glow abbiamo avuto un'idea, secondo me, troppo figa, troppo vincente che inizialmente doveva essere un unico e solo tag, poi però ci siamo detti perché non dividerlo in due per parlare un pochino di più? Dunque, la prima parte del, del tag e io nel frattempo non so in che condizioni sono però vabbè si forse ho il cellulare in collo però vabbè la prima parte del tag riguarderà l'amicizia virtuale eh, delle cui domande mi sono occupato un pochino di più io però il contributo sempre di, di gloria quindi andiamo con le domande anche perché vorrei chiacchierare un po' Sono cinque proprio per permetterci di parlare di più, forse l'ho già detto, non lo so, forse taglierò questa parte. Hai mai avuto un'amicizia virtuale? Sì, ne ho avute parecchie se si considera purtroppo, anche quelle che purtroppo sono, sono finite, però alcune durano nel tempo e sono quelle delle quali vi parlerò un po' di più quelle che durano veramente da parecchio come già avevo accennato in un altro video sono fondamentalmente tre in ordine di, di arrivo prima quella con Miriam che il prossimo mese saranno nove anni dal primo commento che ci siamo scambiati Sì, mi ricordo la data 5 febbraio del 2007 E poi subito dopo sono venute nel, nello stesso anno eh, cioè il 2008 sia quella con Federica sia quella con Patrick e, e qui mi posso agganciare alla domanda numero 2 che chiede dove e come vi siete conosciuti allora andiamo con utile. Uh, come, come già anticipato per primo ho conosciuto Miriam che insieme alla sorella alla gemella Sabrina gestiva eh, non lo so, probabilmente gestirà tutt'ora io mi sono allontanato dal mondo dei sims gestiva un account di una piattaforma che si chiama Life Journal, dove entrambi ai tempi postavamo le nostre storie con i sims per protagonisti e quindi inizialmente c'è stato uno scambio di commenti poi c'è stato uno scambio di, di contatti sia con Miriam che con Sabrina solo che con Sabrina sì, sì, non è che è successo niente semplicemente non, non c'è stato modo di, di conoscersi più di tanto c'è assoluta simpatia anche lei mi commentava niente da ridire e invece con Miriam Abbiamo legato davvero tanto al punto che anche se adesso ci sentiamo meno Perché comunque le vite di, di entrambi sono piuttosto cambiate E anche Messenger è, è stato abolito e ci manca enormemente Comunque c'è un forte affetto E già che ci sono mando anche un bacio alla piccola Aurora poi praticamente l'anno dopo aver conosciuto Miriam ho conosciuto Federica, uh, stessa piattaforma, stessa passione per i sims e uh, mi ricordo che una volta in un commento Federica mi ha scritto uh, non mi ricordo in merito a cosa ma negli ultimi tempi ti ho veramente rivalutato cosa che mi fece enormemente piacere ah ora che ci penso credo che fosse uno di questi test stupidi che ora si scrivono su facebook ma mh, al tempo mi se... forse facebook c'era già però io non, non li postavo su facebook e, e quindi così Inizialmente non, non c'è stato subito questo gran rapporto, poi parla che riparla, adesso arriviamo a, a mirci cose praticamente anche che non diremmo a tutti, diciamo così. <ride> e, e poi c'è Patrick che ho conosciuto nello stesso anno di Federica in maniera assolutamente casuale perché ci fu. Una, una ulteriore persona che mi disse ti voglio presentare virtualmente a un mio amico che è disabile e, sicuramente vi potrete capire a vicenda così è stato a settembre dobbiamo vederci non è stato possibile per cause di forza maggiore io se ci ripenso sono, vado ancora in lutto quindi vabbè ehm, beh stendiamo un velo pietoso sui, sui disservizi in, in salsa italiana eh, seconda parte della domanda numero 2 mi chiede se ho mai incontrato un amico virtuale allora sì mi, mi fermo a parlare insomma di, di, di questi tre più importanti io ho incontrato Federica dopo mi ricordo se sì, mi sembra circa due anni, vero che devi confermi se vedi questo video. Sono passati circa, circa due anni dal, dal primo contatto perché io nel frattempo ero diventato studente universitario a Padova della provincia di Venezia, quindi eh, incontrarsi è stato uno scherzetto a quel punto. Eh, siamo andati a mangiare fuori insieme sì, abbiamo chiacchierato del più e del meno come se la virtualità non fosse mai esistita fino a quel momento e se non ci siamo visti non ci siamo più rivisti <coughs> è stato per due motivi intanto è una delle poche persone al mondo che pur, pur avendo anche discusso con me non ne ha fatto una chiusura definitiva come la maggior parte delle persone hanno fatto poi dopo e l'altro motivo è anche che non sono più a Padova perché esigenze di forza maggiori mi hanno portato lontano anche da Padova e io non sono di Padova eh, domanda numero 3 come gestisci l'assenza fisica del tuo amico nel mio caso dei tuoi amici allora uh, la più dura è quella di Patrick ma non tanto per un discorso affettivo quanto piuttosto che Deitre è quello che purtroppo cioè, fisi fisicamente non sta tanto bene e quindi di conseguenza ho sempre paura che gli possa accadere qualcosa di brutto e non possa più venire quindi più che non è una questione affettiva perché a me non piace fare preferenze tra gli amici se ma faccio preferenza, preferenza tra chi non è amico e tra chi lo è come penso tutti quella che mi, mi preme di più è di Patrick perché ho sempre paura che gli sia qualcosa prima di poterlo conoscere e per quanto riguarda le altre due cerco di non pensare a questo aspetto cerco di pensare a loro nell'ottica di quello che mi hanno dato e che mi stanno dando tuttora. Cerco di pensare a loro nell'ottica di uh, ricordarmi ogni volta che parliamo è come essersi lasciati il giorno prima. Cerco di pensare a loro nell'ottica che magari un giorno potrò finalmente viaggiare e, e andare a conoscere Miriam o magari Federica si farà una vacanza in Toscana con la sua dolce metà <ride> e quindi magari ci potremo rivedere e potrò conoscere questo, questo questo fortunato che ancora non ho potuto conoscere perché appunto la, anche la mia vita è cambiata in maniera radicale <ride> scusate la voce e quindi così eh, la provo a gestirla così Prossima domanda, pregi e difetti dell'amicizia virtuale. Mi tolgo prima il dente dolente. Il difetto principale dell'amicizia virtuale penso che non ci sia bisogno di dirlo. È virtuale, quindi presuppone una, una presenza fisica molto limitata, non solo dal fatto che l'altro ha la sua vita, ma anche dal fatto che siamo distanti, altrimenti sarebbe stata virtuale per ben poco tempo. E, e quindi magari, che ne so, a te avresti voglia di farti un giro con qualcuno e non puoi fartelo te avresti voglia di farti un bel pianto e non puoi fartelo te avresti voglia di guardare un bel film che fa ridere perché piangere pianta abbastanza e non puoi farlo e questi sono i difetti uh, il pregio fondamentale è che mh, non vedendosi Ogni giorno è una scelta Ritrovarsi Non è che abitando nella stessa città Ci dobbiamo incontrare per forza Non vedendosi ogni giorno è una scelta Ritrovarsi Quando ci si vede Come è stato nel caso di Federica C'è questa sensazione stupenda Che niente ci sia stato prima E eh, Mi è capitato di rivedere Più volte qualcun altro E eh, la nostalgia del giorno del giorno prima la manicomia del giorno prima spariva però poi purtroppo sono amicizie che non, che non sono continuate e quindi sì penso di aver detto tutto tra pregi e difetti di nel mio caso di loro qualcosa e fai vedere loro il video Patrick mi devi promettere che saremo più forti dell'ASL e <ride> riusciremo a vederci alla fine di quest'anno con la forza della volontà se poi ci saranno altre cose indipendenti da noi allora stai comunque sicuro che ti ti starò ti starò vicino in questo senso per quello che posso fare a Miriam uh, sono sicuro che stai ti stai comportando da bravissima mamma, prima o poi questa piccolina la voglio anche conoscere magari la facciamo, la facciamo crescere un po', eh, visto comunque insomma mettere le foto su Facebook dei miei miei piccoli non è che sia il massimo, penso che concorderai con me e poi naturalmente voglio conoscere anche te, anche, anche Domenico, anche se non abbiamo mai parlato e grazie di esserci sempre anche se, anche se magari gli impegni ti operano di più rispetto a prima a Federica uh, voglio dire che uh, sono veramente uh, contento e fiero della donna che sei riuscito a diventare nonostante tutto quello che hai passato e che mi hai raccontato che stai tranquilla non dirò assolutamente in video perché sono cose tue e ho molta, molta stima di, di Mattia, anche se non lo conosco, e poi naturalmente cioè, cioè, dobbiamo trovare il modo di rivederci anche se deve essere una volta, una volta ogni totte di tempo perché siamo distanti, cioè. che dici, non, non lo troviamo? Le domande erano queste, um, spero che questa nuova tipologia di, di tag vi piaccia. Prima di concludere il video voglio dire una cosa che abbiamo pensato io e Gloria. Io e Gloria, mh, proprio in ragione dell'altro video che io ho fatto, vogliamo taggare Sorellina a rifare questo video. Quindi Vale, sappi, eh, sei, sei taggata, voglia, eh, vogliamo la tua opinione, però questa volta piuttosto che parlando liberamente rispondendo a queste domande. Vi saluto tutti. Uh, Mando un grosso grande e immenso vi voglio bene ai miei amici e noi ci vediamo al prossimo video Ciao